Ciao! Ciao! Ciao! Ehi! Hey. Ciao! Posso? <ride> sì! Ciao, siamo quelli di San ci Abbiamo fatto giocare più di 450 ragazzi Saremo il 15 settembre al Fabcon a Fabriano Se avete dei ragazzi, o sei tu un ragazzo O avete degli amici interessati a giochi di ruolo Venite a trovarci Pronti e disponibili a far giocare i vostri ragazzi io Dove Dov'è la Fabcon? È a Fabriano Chi invitiamo? Vediamo tutti i bambini, le famiglie, i ragazzi E tutti quelli che vogliono scoprire giochi di ruolo so. No, no. no. E se conoscete dei ragazzi o siete genitori di qualche ragazzo, potete presentarvi tranquillamente e giocare insieme a me. Ci troverete al Fabicon per farvi allora, <ride> scoprire il magico mondo di giochi di E' Età più o meno? Età, ragazzi delle medie. Quando è che è? Il 15 settembre. Che giorno è? Domenica. Sì, ciao! Ciao!